Allora, si riprende la ginnastica del mattino, dopo la pausa di Pasqua, coincisa, guarda un po', con le vacanze della scuola. La carta di oggi è questa qui, la tecnomagia. Guardiamola per bene. E poi la appoggiamo qui a guardarci fare ginnastica. Oggi abbiamo un tempo un pochino più compresso del solito, quindi, non facciamo la ginnastica raccontata, riprendiamo da domani semplicemente. Oggi ci muoviamo e basta. Si seguono i movimenti e si entra dentro questo flusso. Siccome si saranno parecchio più veloci, vi invito a non giampare, a non saltare subito alla carta, cioè se riuscite a farli o anche solo a seguirli respirando nel movimento che si vede nel video, è un grande aiuto anche solo guardandoli e sincronizzando la respirazione. Alzo la musica e abbasso il microfono. Microfono e musica abbassata. Allora, la carta di oggi. Tecno magia. Tutte le volte è bello, no, vederle insieme queste due parole perché parlano eh, di due mondi completamente diversi, la tecnica e la magia, un mondo dove la mente trova tutti gli appigli e un mondo etereo dove bisogna sentire e pensare non serve a niente, no? È come la veglia e il sogno. Sono un po' questi due campi colorati, uno questo, molto ben definito nei suoi spazi, e l'altro tutto questo azzurro dietro, molto meno rigido, molto meno incasellato. Al di là di questo, quello che mi era evidente durante questa ginnastica è che, ad esempio, la carta e i movimenti, ad esempio in questo incontro del mattino, sono complementari uno con l'altro, cioè se io ascolto solo la spiegazione, la mente si nutre. Ma poi la parte non comprensibile, la parte eh, di intelligenza corporea, ad esempio, la parte di movimento energetico che si mette in campo con, uh, con i movimenti, mi sfugge completamente. C'è magari tanta comprensione, ma poi manca il movimento magico. O magari faccio solo gli esercizi, ho una ottima tecnica per uh, stretcharmi, nelle giornate sento che mi fa bene, ma poi mi manca tutta la parte magica dell'ascolto, dell della carta che ci è abbinata. Ci capita spesso a noi esseri umani di confondere la tecnica con la magia, di agganciare l'accadimento magico a un qualcosa di tecnico che si fa. Cioè voglio fare la magia, devo saper dire la giusta parola magica. Eh, devo aumentare la mia consapevolezza allora bisogna che faccia la respirazione corretta nei movimenti allora bisogna che capisca esattamente come devo mettere i piedi, le mani, eh, quanto mi devo piegare verso terra oppure no la tecnica apre dei portali verso il mondo magico se c'è una tecnica con cui avvicinare il mondo invisibile è tutto estremamente più semplice perché c'è un sentiero già segnato, devo fare la fatica di seguirlo, non sarà stato facile, ad esempio, per chi ci ha provato, respirare attraverso i primi dieci minuti di esercizi. No? Però c'è un sentiero, c'è un qualcosa da seguire, non sono ad aprirmi la strada in un punto completamente ignoto, quindi la tecnica è un aiuto grandissimo. Deve però condurre a qualcosa di magico, cioè la tecnica di per sé è scaramanzia. Se non faccio, è un attimo a scivolare in quel punto dove dico, se non faccio la ginnastica del mattino, ahia, oggi la giornata avrà meno energia, andrà male, perché non sono stata presente a me stessa. Posso trovare mille altre tecniche, mille altre risorse, se oggi... Ad esempio non ho internet e non posso seguire la diretta della ginnastica o io non la posso trasmettere. Il mondo non deve finire per questo. Non devo dire, vabbè, ah, sventura a me. Devo trovare un'altra risorsa, un'altra tecnica per entrare in contatto comunque con la parte magica. Questo è fondamentale. Altrimenti è tutta una serie di rituali scaramantici che rischiano di diventare superstiziosi ma anche molto vuoti invece di dare libertà danno prigionia, danno dipendenza, no? come eh, uno dice, spesso me la fanno no, questa domanda, ma secondo te è una buona cosa pregare? E dipende da come uno prega, <ride> cioè, se, se lo fa così meccanicamente tutte le sere come un rituale portafortuna, no? eh, speriamo, bah bah bah, magari penso a cosa faccio domani, se mi sono già lavata i denti, però intanto sto pregando allora... Coscienza a posto, sicuramente la giornata andrà meglio, è un aiuto. Ecco fatto così assolutamente no, ma fatta così neanche la ginnastica del mattino, fatto così nemmeno andare a passeggiare sotto gli alberi. Meglio non fare nulla forse. C'è gente che invece quando prega, non è il mio caso, ma ci sono persone che quando pregano trovano una dimensione spirituale di profondo contatto con se stessi e con la divinità della vita, quindi in quel caso sì. Cioè non è la tecnica che impiego che è buona o cattiva, è dove mi porta, è la parte magica. Quindi la tecnica è il sentiero, ma questo sentiero lo percorro per giungere a un contatto con la mia parte invisibile, per giungere a un sentire. Detto questo, stessa tecnica. Stesso incontro domani mattina alle 9. Sono curiosissima di sapere come vi sentite, se avete l'abitudine di seguire e fare con me la ginnastica al mattino, ok, ma se invece avete l'abitudine di sentire solo la carta e di non provare i movimenti, vorrei proprio sapere se, riuscite, se siete riusciti a seguire anche la parte iniziale del video, con i movimenti oppure anche solo col respiro e come state. A domani, grazie a tutti. È bello ritornare dopo le vacanze di Pasqua. Ciao!